La... Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Scusate il leggerissimo ritardo. Benvenuti, amici e amiche del Drago in una nuova live, un nuovo 1 di 4 chiacchiere con Andrea Rossi, il Master of Masters. Benvenuto. Buonasera a tutti, che grazie ha... mille di avermi invitato Grazie a te per esserci, che ha perso la lotta con la webcam che fino a 10 eh, okay. secondi prima del, del countdown Beh. funzionava poi una bella schermatona verde e adesso abbiamo aggiustato in qualche modo Fateci sapere se va tutto bene, video e audio, come sempre, benvenuti, come stai? domanda di rito in questo periodo è un po strana però insomma come va bene molto bene molto impegnato e bene. gazzatissimo perché per fortuna rincominciano gli eventi le con e quindi sono contentissimo a me manca il feeling con le persone diretto sì, eh, sì sono d'accordo anch'io ho incominciato a fare qualche partita al tavolo con gli amici ma la convention è un'altra cosa insomma è, no, no, è tutta un'altra un storia perché mh, lo anticipo ora ma ne parleremo a, alla fine di, que di questa chiacchiera um, domani saranno online le eh, iscrizioni per la fabcon punto esclamativo fabcon in chat per vedere il programma delle partite libere e dei main event perché An Andrea sarà nostro ospite e porterà un boato di partite poi ne parleremo anche <ride> Eh, ne parleremo anche dopo Ciao a tutti, intanto a quelli in chat Grazie ai nuovi follow, vi saluto al volo eh, Jazz, Alal, Scimmia, Lorenzo, Fra Expert, ehm, e, e, E, Nat E, questo che non gira E Mim Mimone for Fun gra gra Grazie a tutti, ben benvenuti Allora ehm... Con, con te non possiamo non parlare di Old School, sei l'alfiere di questo grande movimento eh, nonché anche curatore di Old School Essential per Need Games e tante altre cose di cui poi par parliamo però prima io eh, siccome ne ho sentito sempre parlare ma non l'ho mai saputa per intero questa storia del Master of Masters no? cioè com'è nata? allora ra ra raccontacela è una, è una storia che viene da qualche anno fa uh, penso chi non mi conosce, ma chi mi conosce sa che per tantissimi anni, uh, fino allo stop per la pandemia, ho, orga ho organizzato insieme ad altri master il torneo D&D Scatola Rossa, poi dopo D&D Classico Old School a Lucca e okay. insomma nelle varie fiere. Ad un certo punto uno di questi master, uh, siccome organizzavo, mi davo da fare come un matto, fa te sei il nostro, te sei il master dei masters. Quindi sei il, eh, il responsabile dei Masters. Come l'anno? Uh, forse 2014, qualcosa ah, del genere. Okay, quindi abbastanza 2013. recente. Sì, sì abbastanza cosa... recente. Ah, okay. sì. No, no, no, è no, una cosa che è recente. Okay. E devo, devo dire, siccome di carattere, sono uno che io sono per il fare e non per il dire. Inizialmente, ma un attimino. Uh, non, non sono uno che mi piace espormi tanto per queste okay. cose, e poi sinceramente mi piaceva questo concetto perché assimilava proprio bene il lavoro che io facevo alle fiere, gestivo i masters, okay. eh, organizzavo, scrivevo, e quindi piano piano hanno cominciato a chiamarmi tutti e ci ho fatto l'abitudine, e ora fa parte del mio io è eh, qualcosa che è dentro di me forse anche più indietro del 2014 ormai il tempo si confonde nelle <ride> sì. pieghe, forse il 2012 eh, qualcosa è già, 2012-2013 comunque si va, si va indietro una decina di anni circa e se ricordo bene è stato Gianluca, uno dei master che mm. ha sempre fatto i tornei con me eh, che prendendomi in giro era una presa di, era una, era una presa di giro ha incominciato a chiamarmi così e poi dopo tutti quindi è recente Bene. Allora, eh, durante la nostra chiacchiera Sentitevi liberi di fare domande in chat Di fare interventi per il nostro ospite Per la nostra chiacchiera Noi le inseriremo eh, Senza problemi nel di, discorso A proposito di Fab Confiere Noi un anno fa insieme a Nicola De Gobbis Quel buffo uomo col fez Che insomma se ci segue, <ride> sal se ci segue sal uh, salutiamo Abbiamo parlato proprio di di, di quella che nel nostro paese stava uh, crescendo in quei periodi lì ovvero il grande ritorno dell'old school nel, nel mondo già era bella diffusa da noi anche eh sì. grazie a Old School Essential che non è sicuramente il solo gioco ma è il nome più noto, no? è più, insomma, eh, più celebre che stava arrivando da noi stava incominciando questa ondata ne, ne abbiamo parlato delle, eh, delle attrattive per i nuovi giocatori insomma così un anno dopo abbiamo visto la community che è, che è cresciuta, noi stessi a Fabcon abbiamo tantissime partite di old school, di giochi ispirati comunque allo school, come c'è cioè, Troica per esempio, che è un old school, ma è, ma è molto fresco per certe cose, no? Nel senso. Quindi ecco, eh, comunque sia, tanti giochi sono usciti, la community si è interessata. Quindi un anno dopo, eh, visto che l'anno scorso parlavamo delle attrattive, diciamo. Dei giochi OSR Un anno dopo Cosa ha funzionato secondo te? Cioè come Che cosa ha trainato questa eh, Questa community Questa sottocommunity, Questo gruppo Insomma non, non so neanche come si potrebbe definire Ecco Sì e... Diciamo che è una parte della community dei giocatori di ruolo. Uh, forse in giro ce n'è più di quelle che sono sulle pagine Facebook. Uh, come tutti gli altri giochi di ruolo, magari tariamo la dimensione su quello, ma poi non è così. In giro certo. giocano tantissimo. Uh, diciamo che la community USR, il concetto dell'old school e tutto quello che è USR, si sta sviluppando tantissimo perché ha dato adito a autori di ogni genere, eh, di tirare fuori idee eh, particolari, idee che magari prima gli editori non prendevano nemmeno in considerazione mm. e quindi ha dato una spinta enorme alle persone a scrivere qualcosa, a pubblicare quello che avevano dentro, quello che magari giocavano solo con i loro amici o che avevano fatto vedere alle tre o quattro persone e... Eh, si è smossa tanto la community uh, personalmente vengo continuamente contattato da persone che mi chiedono consigli su come fare, su cosa non fare in situazioni, azioni e, e la community WSR Italia è molto attiva scusatemi uh, per quanto riguarda la scrittura anche di cose nuove, cose non nuove però io qui voglio aprire una piccola parentesi perché secondo me Dobbiamo stare attenti a non andare in una direzione del passato Dobbiamo cercare di andare in una direzione verso tutti Verso un'apertura completa uh, Il purismo non porta mai a niente Quindi dobbiamo cercare di far includere dentro la community Chiunque Chiunque voglia provare Chiunque voglia provare anche parzialmente sì. Scusami perché oltre che la telecamera ci si sta mettendo anche l'aria secca Beh, bene, ottimo sì, sì. Quindi eh, spero di aver risposto brevemente a quello lì che mi chiedevi. Quindi ecco, uh, è un. Possiamo dire che è un, una filosofia, un tipo di gioco, un tipo di prodotti che eh, accetta... È un, è un po' la sperimentazione, no? è un po', è un po eh. quello che potrebbe essere il cinema indie o la musica indie dove tu puoi fare quello che vuoi perché tanto non, non devi vendere alle masse quindi puoi scrivere o puoi giocare... Quel che ti pare, dare sfogo alle tue anche fantasie, no? E idee più assurde. Allora, sì, e no. Uh, il fatto che puoi scrivere quello che ti pare ne ha dato dimostrazione anche Troika è un gioco sì. bellissimo, ma è veramente psichedelico. Quindi, bisogna sì, per poterlo. È folle, percotere... è, folle. è folle. Come, come tantissimi altri. Ce ne cioè ce n'è una pletora di giochi che sono fatti con quell'intenzione quell però io non direi più come il cinema perché il cinema è più come il cinema di sé, che uno lo fa perché gli piace a lui e quindi non, non, non gli interessa mm, okay. il GDR invece è un attimino di diverso perché forse la community USR. SR il fatto che drive-thru, eh, ora non so se si può dire ma drive-thru la possibilità di mettere PDF eh, online la possibilità di poter distribuire materiale attraverso quello che è la community ha dato la possibilità anche a persone che prima lo facevano in casa perché non è che prima non veniva fatto eh, certo. perché tanti forse sbagliano e pensano che la community USR abbia eh, è solo da ora che si scrive cose così ragazzi è così che si scrive da 50 anni da 40 anni eh. a, a casa c'erano persone che scrivevano, si inventavano cose strampalate, solo che prima non era così facile arrivare alla massa con i propri dei prodotti. Uh, il, il mercato indie, per quanto riguarda i giochi di ruolo, è stata una sperimentazione all'inizio e poi dopo è andato in una certa direzione. Certo. L'OSR ora sta sfruttando internet a pieno, a pieno, a pieno, a pieno del regime. Quindi, il messaggio che deve passare non è che c'è solo oggi le persone che scrivono, ci sono sempre state, infatti la maggior parte dei prodotti sono fatti non solo da persone giovani, ma anche da persone che scrivono da 10, 20 anni, 30 anni, proprio perché lo scrivevano prima e continuano a scriverlo tuttora. Solo che ora il mercato è diverso, c'è più fruibilità, eh, la community eh, scarica un PDF. Prima scaricare un PDF a 2 euro era sinonimo vuol dire che fa schifo. Il prodotto sì, oggi invece eh, prima c'era un po' questa sì, questo, sì. Uh, questa tara mentale passami il termine questo blocco mentale no, eh, come costa poco fa schifo ora invece sì. no ora trovi dei prodotti a delle cifre incredibili da tutto il mondo ah, e sono, vera sono veramente bellissimi e sperimentano tanto ecco quello sì l'OSR ti può portare un po' per i suoi fondamenti a sperimentare tantissimo e a volte ci sono prodotti vincenti, a volte ci sono prodotti fatti in serie. Poi c'è tutta la storia dei retrocloni, che anche lì si può aprire un'altra un un parentesi, cioè il fatto del retroclone non vuol dire solo nostalgia, cioè tanti vedono, eh, mettiamolo così, i giovani vedono come il retroclone come una nostalgia, non è una nostalgia, una nostalgia è qualcosa che te vuoi fare qualcosa di vecchio mantenendolo vecchio quando te vuoi fare qualcosa di vecchio ringiovanendolo e ricreandolo magari mu mutuandolo con quello che è la dinamica del mercato di oggi la dinamica della domanda del mercato di oggi non è una nostalgia è una trasformazione tutti noi quando uno gioca, incomincia da e arriva a Z. Non gioca sempre allo stesso gioco, rimane ah, sempre certo. con lo stesso stile. È, è la, co la cosa è mutuabile. Quando la community imparerà a capire questo, sarà molto più inclusiva, secondo me. Quindi, ecco più che. Perché bisogna accettare tutto. Certo. Più che vecchio, è vintage quindi. Possiamo dire. Cioè, eh, non è è vintage, tanto il vecchio che il vintage. Okay. È il vintage: il vintage è rimodernato, ristrutturato, ricambiato, riaggiunto. Tanti giochi famosi eh, prendono spunto dal vecchio, dal vintage e lo modificano, lo trasformano, ma perché comunque sia la base era il tempo. E poi eh, io parlo per esperienza personale. Io non sono. Dico sempre che per me le categorie sono il fallimento del gioco di ruolo. Eh, ho passato vecchie vecchie critiche, eh, vecchie, vecchie situazioni di vent'anni fa che secondo me non dobbiamo rica rica ricaderci un'altra una, un volta, non dobbiamo dividerci in categorie, Ra ragazzi siamo una popolazione di 20.000-30.000 in Italia che giochiamo di ruolo, cerchiamo di giocare tutti insieme 30.000, non facciamo fazioni suddivisioni, facciamo provare quanto è bello il gioco, il gioco de, di ruolo sia fra di noi ma anche a chi non ci gioca Quindi cerchiamo di essere inclusivi a 360 gradi Scusami ma no, <ride> mi colpisci no, io, nel segno Guarda io sul discorso del gatekeeping ne parlavamo prima sono eh, A me tocca molto quindi sono d'accordissimo da Visto che abbiamo parlato di nostalgia e tutto quanto Io ho una domanda un po' cattiva da, da farti certo, Quindi, certo. quindi quindi preparati. Pre eh, però prima leggevo un commento di, di, di Alal che ha anche fatto il, la sub, quindi grazie uh, due volte. Tra retruconi re e sperimentazioni vari, il mercato OSR ora è più, più ricco che mai. Uh, secondo me lo stiamo vivendo, ora è il vero rinascimento. Effettivamente se pensiamo ecco, che ci sono cose come Troika, Morkborg... Terror Target uh, Gemini, Gemini, assolutamente. Sì, sì. Sono tre giochi neopesi tre a caso. Completamente. Beh, sì. che, che, ecco, che, che se li vedi sullo scaffale. No? Sono tre cose diverse! L'uno cioè, no? all'altra, però sì. hanno quel cuore lì: hanno quella, quella base o, OSR. Ognuna con le sue particolarità. Che non, che non sembra vecchio, appunto. Cioè, è, un, è un gioco che sono giochi che si ispirano a al vecchio, ma, ma in realtà poi se poi se vedi su Troika appunto c'è l'iniziativa si fa pescando delle biglie no? Quindi, eh sì. cioè anche se, quindi cioè Non è molto old anzi, è molto indie sta cosa no? se vogliamo dei token e queste cose qua quindi, eh sì, sì. quindi sì è vero, è molto, è molto vario, no, sul discorso del prezzo è un'altra cosa molto interessante perché è una delle leggi del mercato è che se io ti metto se io ti metto due cose che costano una 10 e una 5, tu sei portato per, per forza a pensare che, che quella 5 è più scadente perché è costa più. meno, no? E, effettivamente, ed è anche il fatto che, appunto, eh, se io prendo un manuale grosso di un grosso gioco che costa 50 euro e poi vedo Troika sempre adesso perché parliamo di quello che, sì, che sì, no, Per che fare un costa, esempio, sì, sì. o oh, Morkborg che pure ne costa 20 okay. così. Io inconsciamente, ma proprio come, come stimolo men men mentale, il primo pensiero è quello da 50 e meglio. Perché, perché, perché è così che funziona, no? il... è, è psicologia, certo. è come che ragiona il cervello. Sì, sì, è... Poi è chiaro che dopo quando, quando, quando scopri che quello costa 20, non perché è scadente, ma perché è una, è una cosa minore, più piccola anche proprio come, no? come volumi, poi in realtà è tutta un'altra storia. E effettivamente, ecco, quello del... Della per percezione di questi prodotti è molto interessante e prima anche della domanda cattiva che ti, che ti faccio dopo, il, dis il sì. discorso dell'approccio dei giovani a questo mondo, no? tu hai detto che appunto i più giovani eh, vedono i retrocloni e pensano sì. che... Che, che sono copie brutte, no? O comunque, eh, sì, sì, che è nostalgia e basta. Esatto. Sì, sì e Invece, per l'esperienza tua, com'è invece in generale il mondo dei giovani che categori categorizziamo per comunità nei 25 anni in giù, ma anche 20 volendo? Esatto. Eh, io ti parlo. L'approccio al mondo, ai giochi o, o essere sia gente novizia, sia gente che magari prima giocava solo a DD e ha scoperto, o ai giochi classici, giovani e che hanno scoperto poi i giochi. O se, che, cioè, che pensano di questi giochi, come li approcciano e come li giocano anche. Allora, ti dico, ti parlo per esperienza. Io parlo sempre a me, per esempio, parlare per esperienza diretta e mai per discorsi riportati. Ok, e fortunatamente ne posso, posso parlare insomma, di, un, di un certo numero di sessioni nel tempo, eh. Prima del lockdown, uh, girando per gli eventi, per le con, e ne, e ne ho fatte tantissime, come tanti altri, quello che mi capitava era che al tavolo, quando io portavo anche la scatola rossa, o anche altri, o anche altri giochi vintage, o anche altre cose un po' particolari, non venivano solo le persone della mia età, anzi... Quelli della mia età erano una percentuale più piccola. Quelli che si sedevano al tavolo erano i giovani che volevano provare come si giocava un tempo, volevano vedere com'erano i giochi che avevano sempre sentito parlare, volevano provare quel tipo di meccanica che si giocava magari al tempo e magari questi giovani che in questi anni si sono seduti ai tavoli giocando old school, magari sono anche giovani che poi oggi hanno anche scritto materiale fantastico per la community certo. USR o successivamente materiale, proprio perché eh, veniva io posso dire, sì, parlando in percentuale purtroppo sono un ingegnere nerd io eh, <ride> parlando in percentuale eh, come, lo, come, lo, come lo dico sempre io mi classifico come un ingegnere nerd il 75% delle persone che si mettevano al tavolo non avevano mai provato un gioco old school, mai mm, e venivano okay. lì proprio per, con l'intento di provarlo, di fare il torneo, di provare la sessione e tutt'ora mi capita anche oggi eh? assolutamente non ti dico quanti online poi vabbè la cosa è stata più facile perché l'online ha permesso di accedere a tutti quindi certo. diciamo sono un po sono un po falsate le statistiche eh, però eh, prima del prima del pre lockdown erano tantissimi con online praticamente, con me ci gioca solo chi non ha mai provato old school. Sono veramente pochissimi quelli che si mettono al tavolo con me che sono dei fan di old school, perché proprio vengono e provano, perché li piace provare, eh, li piace vedere, sperimentare, eh, giochi nuovi che magari non hanno mai giocato, per vedere come si gioca, insomma, tutte queste cose qua. Quindi dire che il gioco old school o i retrocloni o l'OSR è per persone, eh, insomma... Vintage, esatto. eh, mettiamolo così, <ride> sì, okay. Vintage. È, è uno dei più grossi okay. errori commerciali che si possa fare. È uno dei più grossi errori commerciali che si possa fare perché proprio le persone sono interessate a questo qua. Motivo per cui la community sta spingendo tantissimo. Motivo per cui ricordiamoci sempre che la community sopra Facebook, sopra Reddit, sopra Instagram, che sia, è sempre una piccola parte sì. della community reale, ma una piccolissima parte. Quindi basare le proprie scelte su quello che dice un post Facebook o quello che dice un post Instagram o che sia un altro social è il più grosso errore che noi possiamo commettere. La community è più grossa, è diversa, è variegata e è intelligente, ragazzi. Quindi è, è, è, è questo l'errore che di fondo spesso qualcuno fa. È, è... No, e Poi... Ecco, noi parliamo sempre di gioco, sì, ma non scordiamoci mai, effettivamente ne parlavamo sempre con Pedro due settimane fa, che c'è tantissima gente che gioca a, a casa, non va alle fiere perché non gli interessa, non va alle convention, non va eh, a fare, non lo so, le partite su Discord, però magari compra i manuali, magari si informa, no? legge che è uscito il gioco X, però eh, effettivamente è tutta gente che tu puoi... puoi Appunto, il discorso commerciale è interessante. Tu puoi arrivarci a quella gente lì. Anche se non viene in fiera, no? O non viene a fare esatto. le demo i, o i tornei. È comunque gente che può comprare, gioca e poi magari un giorno gli può anche venire. La, no, la cosa che dice: Beh, vado alla FabCon. Escavativo Fabcon in chat. Assolutamente. Eh, no? Assolutamente. Perché voglio vedere se ci sono altri giochi o, o, o, o, o anche magari è gente che. Che può fare il passaggio contrario, no? Cioè gioca, no, non sa che c'è una community adesso è un po' difficile non saperlo mai, però magari non sa che la community, cioè o comunque pensa che la community sia più piccola di quello che è, va alla fiera Beh. e scopre che, non so, ci sono 150 persone in un giorno che giocano a no, a quello che fanno loro. Quindi è esatto, molto interessante. Quindi si potrebbe, c'è cioè, margine se, se qualcuno volesse farlo di fare un old school, per i giovani, cioè proprio pensato per un pubblico cioè un, un gioco con il cuore o, o SR, ma come grafica, come contenuti, come tematiche, come è per i più giovani, cioè, si può fare, assolutamente sì, ma assolutamente sì. Questo allora, secondo me no, non, do, non dobbiamo cercare di fare uh, le categorie: il giocatore di ruolo e il giocatore di ruolo, punto ama mettersi al tavolo, giocare certo. e poi ci sono quelli che... Eh come noi che gli piace in un certo modo, ma giocatore che si mette al tavolo, che gioca fra amici e vuole provare, vuole sperimentare qualsiasi cosa, vuole sentirsi nella sua comfort zone, ma vuole certo. anche sperimentare. Quindi eh, giocatore nuovo, o quello che gioca solo eh, insomma, nel circuito familiare, chiamiamolo così, sì, certo. di, am di amicizia nella sua, nella sua associazione, senza mai spostarsi, perché ce n'è tantissimi. Sì, sì, eh, certo. Assolutamente, noi possiamo tranquillamente creare per loro, ma non bisogna creare apposta per i 15 anni, per i 20 anni. Mm, Quello okay. che devi fare è il linguaggio che cambia con l'età, quindi è il modo con cui li fai, li fai la pubblicità, il modo con cui certo. uh, li raggiungi dal punto, dal punto, dal punto di vista dell'informazione. Ma poi non c'è un gioco di ruolo per 20 anni, un gioco di ruolo per 25 anni, un gioco di ruolo per vecchi Bacucchi. Uh, Praticamente c'è un gioco di ruolo e dobbiamo smettere, io sono dell'idea che non dobbiamo fare le categorie, non dobbiamo fa, io, io abolirei qualsiasi tipo di categoria, okay. eh, qui, qui sono, eh, forse sarò contro tendenza e, e francamente non mi interessa la cosa, non ho mai cercato visibilità da quel punto di vista, però eh, la categoria è la prima cosa della suddivisione, eh? Quindi assolutamente no, non dobbiamo creare una categoria. Questo è per il gioco indie, questo è per il gioco uh, all'americana, questo è per il gioco europeo, questo è per l'OSR, certo. è gioco di ruolo ragazzi. Poi ci possono essere gusti, uno può piacere un certo tipo di gioco, ma non per forza un gioco deve rientrare in una categoria perché potrebbe essere un mix non possiamo fare qualcosa che allora se questa regola è fatta in questo modo allora sta no, in questa categoria piuttosto che in quest'altra. cioè andiamo veramente al paradosso, eh, dove poi il gioco di ruolo si classifica solo in base alla categoria non per il contenuto no. quella è la cosa che, che dovremmo eliminare allora, eh, parliamo di nostalgia, perché è la grande <ride> parola con la N, ce n'è non solo quella che non si può dire su Twitch eh, Con la N Ma c'è un'altra gra grande parola con la N Che viene fuori chiaramente quando si parla di old school eh, Faccio una piccola pre premessa anche per chi ci segue Per dare un po' l'idea de della cosa che sto per chiederti eh, Io lo vedo nel mondo del gaming elettronico Che è il mio campo Negli ultimi anni il mercato è sta ha fatto quello che sta facendo ora molto più lentamente il GDR in Italia, cioè si sta aprendo, eh, molte più persone si approcciano, persone, eh, l'abbiamo visto negli ultimi due anni, sono aumentate, complice anche il lockdown, sono aumentate le, le pagine che parlano di GDR, i canali Insta, insomma, quindi si parla tutto. sempre più di ognuno con le sue idee, con le sue cose di questo mondo e che succede che quando una cosa diventa pop perché almeno di dnd è un marchio pop il gdr magari ancora no ma dnd oh. sì. quindi quando si parla questo. di questa roba che succede che, che ci sono tutti i nuovi che arrivano e che sono curiosi appunto che scoprono che poi se sono giovani soprattutto sfruttano i canali che che competono loro Twitch, Instagram Entrano in questo mondo a gamba tesa I vecchi che fanno Quelli che c'erano prima che no, no, Non per forza vecchi come età Inteso come, sì, sì, come cioè, Quelli che già c'erano come, come presenza sì, Che fanno O abbracciano questi nuovi Dicono ah che bello c'è tanta gente Perché banalmente un quindicenne Che si iscrive alla, a un'associazione È una persona che fra, cui, che fra 5 anni 10 o organizzerà la Fabcon quando noi saremo vecchi, ma semplicemente c'è un ricambio generazionale. Poi, poi anche apprendi cose nuove, per esempio, scopri magari eh, un modo diverso di giocare o di, o di capire dei giochi, eh? e ci sono quelli che invece, ah, ai miei tempi X era meglio, che sia la musica, che sia il cinema, sia... Il videogioco e appunto GDR Ecco quindi quello, quello che voglio chiederti Questa, questa lunga premessa per chiederti Non è che forse <ride> l'OSR è anche spinto un po' da tanti che eh, appunto vedono Che ne so, un gioco come Not The End dove tiri fuori i pippoli da un sacco il loro DD che è diventato pop colorato un sacco veloce e vedono Fate dove non ci sono i, i dadi, vedono i giochi masterless e sono spaesati. Ah, ai miei tempi i giochi erano meglio. Arriva OSE, arrivano tutti gli altri prodotti simili. Ah, che bello, no? Quindi non è che forse que questa cosa dell'old school è anche tanta nostalgia più di quanto non ci sembri? Allora. la la domanda è cattiva nel senso che potrebbe volerci anche settimane per poter rispondere okay. ecco, io la vedo cattiva in <ride> <anche> quel senso <ride> perché si, si aprono veramente delle brecce in tantissime direzioni Apri le uh, se, ti se ti dovessi rispondere secco sì. così uh, ti direi dipende perché dipende sempre uh, dalla persona uh, hai che è di fronte, certo. Se la così. persona che è di fronte eh, è una persona che, nei suoi anni di gioco, quindi parliamo di persone datate, eh, ha provato di tutto, ok. Mm. Il fatto scura è solo un modo de, di giocare. Se invece hai una persona che ha sempre giocato solo ti faccio un esempio spicciolo. Io gioco solo a DD &D e gioco di a DD &D, D dall'89. Eh, dall Ok? E quindi è uscito, lo so, OSE o un altro titolo che è un retroclone di ADD. E io gioco solo a quello lì. Allora quella lì è nostalgia, cioè te sei legato a qualcosa. Ma il mondo è andato avanti, il gioco di ruolo è andato avanti. Io personalmente, come dico sempre, io sì. Ho, ho curato, sto curando Ose, ho scritto altri giochi old school, ma io non gioco solo old school, io nella mia carriera GDRistica non ho giocato, le mie campagne settimanali non sono di old school, una sì, ma altre no, gioco a giochi dei moderni, perché personalmente... Io voglio evolvermi sempre e portare sempre dico sempre la mia filosofia è il nuovo col vecchio ok, okay. quindi qualcosa di nuovo perché l'esperienza è proprio di quella lì hai acquisito esperienza col vecchio e la usi col nuovo il problema è quando te hai acquisito esperienza col vecchio e vuoi rifare il vecchio quello lì è il problema quella è la nostalgia quello è rimanere ancorata certo. a qualcosa e eh, se il concetto uh, quindi il dipende era se io interpreto la nostalgia come questo io giocavo così e voglio continuare a giocare così perché la versione mia era la più bella sì assolutamente eh, allora sì è nostalgia se invece è come dovrebbe essere cioè usiamo il vecchio per creare il nuovo allora è bello perché ti dà possibilità di progredire e eh... È, è come la storia de, del, dell'uomo, cioè tutto, usi le scoperte che hai fatto, il tuo recente e il tuo recente passato per poter progredire, se non andiamo in quella direzione eh, possiamo uh, regredire, eh? Questo è il concetto, e quindi tornare alla nostalgia, invece dobbiamo andare su qualcosa di nuovo. È difficile, te l'ho detto, potremmo starci perché qui è solo una sì. prima eh, risposta a un digetto, così come direi a, a chiunque. Eh, poi va aperto il discorso filosofico, qui si può entrare sulla filosofia, ma sinceramente io terrei fuori, la filosofia porta a categorie, quindi le categorie per me sono la morte del GDR. Questo arroccarsi su posizioni, arroccarsi su termini, su frasi, la regola, allora siccome questa qui c'è cioè questa regolina, allora non va bene, sembra una lotta di vent'anni fa, che non nomino nemmeno ma sembra una lotta di vent'anni fa io non voglio siccome io l'ho vissuta eh, non direttamente perché io mi estraneo da queste cose perché proprio mi fanno schifo scusami il termine eh, per me Grazie. il gdr è divertimento in parte anche attività professionale e in parte è, è voler dare qualcosa agli altri perché questa è un po la commissione che c'è dentro a me eh, quindi divertimento eh, attività professionale perché io quando faccio qualcosa che sia gratis o a pagamento io sono sempre professionale io eh, sono un ingegnere nerd e dico eh, io voglio dare sempre il massimo assolutamente e poi dopo il dare qualcosa agli altri perché quando uno ha qualcosa che può eh, lasciare agli altri è bello eh, condividere sempre è sempre, ripeto sempre, eh, la miglior cosa. Non lasciate, apro una parentesi: non lasciate i vostri lavori in casa, ragazzi. Metteteli, cioè, sotto, so, sottoponeteli alla community. Accettate le critiche, accettate, ma tirateli fuori perché abbiamo una pletora di. Autori che si vergognano, che non vogliono far uscire le loro cose perché magari hanno paura del giudizio de de degli altri. Tirate fuori il vostro materiale assolutamente. Guarda, visto che. Scusa, chiudo. No, no, no, è tutto giusto. Visto che ne abbiamo parlato anche prima, l'hai accennato prima, ecco, una piccola parentesi su co come si può pubblicare sia per magari guadagnarci qualche soldo o anche semplicemente appunto per il gusto di con con condividere. Nella, nella, nel mondo SR, eh, se qualcuno avesse un'idea uh, o, o anche più di un'idea, quindi anche qualcosa di molto concreto, magari anche un gioco intero, insomma, che mezzi allora, eh, ci sono oggi? C'è due strade. C'è quello che è l'auto di pubblicazione, certo. quindi tramite drive thru. Okay. Uh, se è tutto materiale logico licenziabile, eh in OGL assolutamente e tutto il resto oppure attraverso altri canali dove permettono di scaricare pdf eh, sottoponendo pagamenti eh, oppure se uno ha fatto un prodotto, ragazzi eh, gli editori sono lì che aspettano persone che scrivano materiale nuovo, che scrivono avventure nuove, che scrivono giochi, giochi di ruolo nuovo nuovi. quindi se avete fatto un prodotto eh, do, do, do, dovete farlo conoscere Okay, se volete entrare nel mercato dovete farvi conoscere, presentatevi, eh, portate il vostro lavoro ma sempre che siano lavori finiti, non portate bozze, non portate cose perché gli editori giustamente eh, controllano e guardano materiale terminato, non materiale abbozzato ok? ma le possibilità ce ne sono 100.000, ora parlarne qui è, è, è un po' restrittivo però ma io stavo guardando la domanda <ride> il commento e parlare qui sarebbe sarebbe restrittivo intanto le persone dovrebbero vincere il timore che hanno eh? il timore che hanno magari ne, ne, nel voler fare uscire il loro del materiale e per quanto riguarda la proprietà non vi preoccupate ci sono tantissime licenze che permettono di mantenere la proprietà di quello che scrivete e eh, di pubblicarlo anche di rendere possibile il lavoro pubblicabile anche ad altri quindi tranquillamente fatevi avanti fatevi avanti non rimanete nascosti ok e, sul discorso appunto della co community sfrutto anche un, un commento del nostro gab che dice in soldoni <ride> con l'uscita di questi nuovi titoli credo che la community sia più unita che mai in passato tutto il movimento OSR era un po gettizzato, ora è meraviglioso Vedere che è rientrato a, a far parte della community ed ha coinvolto tantissimi altri. Ecco, sul discorso community, tu mi, tu mi accennavi qualcosa insomma che non ti piace molto. Eh, allora, vai, prego. Io non sono per le categorie, come ti ho detto all'inizio, per me la categoria è qualcosa che eh, snatura eh, il prodotto autoriale. Perché, perché dobbiamo classificare qualcosa per forza, questo OSR, questo è indie, questo è pop, questo è assolutamente no. Dobbiamo essere eh, consci che un eh, qualcosa di bellissimo potrebbe essere anche un misto fra eh, un OSR e magari un qualcosa che non incarna l'OSR. Perché gettarlo via e non includerlo? Perché magari non rispetta i fondamenti in toto? Uh, di un movimento che sia West Air o che sia altri, altri movimenti, eh. questa è una cosa, ti ripeto, uh, regolamentarsi sì, regole sì, categorie no, questa è una cosa che sinceramente a me è una cosa, te l'ho detto, sarà una cosa personale e questo ro, ro, rovina molto quello che è la, la produzione delle persone perché magari ci possono essere, ripeto, persone in gamba che però non possono sposare in toto uh, quelle meccaniche, quella filosofia al centro e vogliono derivare e includerci qualcos'altro e magari possono essere esclusi ecco, questo dovremmo evitarlo uh, siamo una community ristretta non rendiamoci più ristretti proprio come diceva Gabriele la community OSR ora Uh, è più espansa, è più diffusa è più conosciuta manteniamoci su quel filone lì cerchiamo appunto di essere positivi cerchiamo di essere inclusivi al 100% io ricordo uh, e qui ora non vorrei aprire un flame ma eh, tanti anni fa sono tanti anni fa eh, quando uno voleva giocare a Magic eh, e andava in un posto e compravi le carte, c'era già dei giocatori che giocavano, eh, ti vedevano come uh, cioè, o, la, o la, la persona da spennare sì. o se no la persona da prendere in giro. Ragazzi, cioè, non torniamo su queste cose, abbandoniamo queste... Eh, questi modi, questi usi comuni una persona che non conosce è logico che non sa come si deve comportare è logico che è nuovo, che farà i suoi errori aiutiamola a crescere La community il senso della community è quello perché eh, dobbiamo crescere non perché si deve ergere qualcuno a Deus Maxima eh, della community e regolamentarla eh, la community è fatta per eh, comunità comunità cose in comune, abbiamo cose in comune, ricordiamocelo sempre non eh, ci sono poche persone che regolamentano la comunità e decidono il bello e il cattivo tempo, la comunità è qualcosa di tutti punto, e qui chiudo <ride> l'argomento eh, io, allora, a me affascina sempre, un punto di vista antropologico chi fa gatekeeping perché Uh, da, da un lato sono chiaramente delle persone che uh, per qualche motivo vario, generazionale o, o per interessi anche Perché a volte può anche essere questo non, Cioè vogliono rimanere fra di loro e ok, no? Però proprio perché è una community piccola Cioè secondo te qual è? Cioè, che senso ha fare un gatekeeping? Cioè mettiamoci nei panni di uno che ti dice no tu... Cioè, tu, non, tu non puoi parlare perché io sono 30 anni che gioco con in scatola rossa e tu non puoi dire niente. No? Cioè, te, ma, tu che conosci io... l'acomo mi dice che cosa può spingere a fare un ragionamento di questo tipo? Allora, Secondo io purtroppo, purtroppo non sono uno psicologo quindi okay. non posso dirti <ride> il perché eh, eviscerare il noccio, le famose nocciole del problema. No, le... Quello, quello, quello, tua, quello, quello che ti posso hai... dire quello che ti posso dire io ti parlo sempre esperienza mia io gioco da tantissimi anni gioco uh, la stessa cosa la applico sul lavoro eh, eh, ho qualche anno in più di altri quindi giustamente ho più, ho più esperienza ma mai mi permetterei di dire a qualcuno uh, ma mai lungi da me io gioco da 30 anni e si fa così Io quello che io dico la mia filosofia è quando io mi metto al tavolo io voglio dare e voglio imparare e uno direbbe ma come ma è ma 30 anni cioè, di ma io a 30 anni ti pare c'è qualcuno che mi insegna sì ogni singola sessione ogni singola scrittura ogni singola avventura uno deve sempre imparare altrimenti non ci miglioriamo e rimaniamo nostalgici no e rimaniamo invece dobbiamo progredire dobbiamo progredire dobbiamo imparare quindi il gatekeeping eh, sì io lo aborro totalmente per usare un termine di altri eh, assolutamente e lo combatterò sempre perché dobbiamo includere. A, a, non potete immaginare quante persone ci sono che vorrebbero giocare e magari hanno anche paura di avvicinarsi perché hanno paura, magari, di essere scartate. Passami il termine. Dobbiamo abbattere questa okay. paura che hanno queste persone e la possiamo abbattere solo. Uh, rendendoci aperti, cioè, l'apertura è quella che permette di fare avvicinare. Se te eh, rimani chiuso e ti crei il fortino, diventa, diventa complicato. Uh, le certo, persone ti conoscano, cioè, ti conoscano per nome, c'è cioè, la spinta iniziale, e poi dopo si ferma. Invece, non dico che deve diventare pop eh, la cosa, però dobbiamo arrivare anche a chi non c'è in questo momento e dobbiamo aprirci a tutti, dobbiamo proprio andare in quel tipo di direzione. No, io sono d'accordissimo, in questo ho imparato uh, una, un, un modo per annientare il, gate, il gatekeeping da questo libro che vi mostro e che vi consiglio che è uh, Ask Iwata, I una serie di, di uh, le parole di saggezza dell'ex pre presidente di Nintendo scomparso nel 2015 e c'è un passaggio proprio di quando crearono Wii, che era proprio una console che doveva arrivare a un pubblico che non, che non co conosceva questo mondo E la, il pensiero ma proprio è, è di una semplicità devastante, come lo dice, cioè, se noi non attraiamo nuovi, in questo caso, videogiochi un, un giocatore, nel sì, no, nostro caso nuove persone che si sedono al, al tavolo. Le persone a un certo punto se ne andranno perché molti di questi non avranno tempo, si stuferanno semplicemente a un certo punto di giocare del ruolo. E se tu non credi cambio, eh, tu hai fatto. Cioè, no? cioè, se tu fai solo il gatekeeping, a un arriverà ma è una cosa inevitabile: un momento in cui sì. tu, tu no, non hai più nessuno davanti. E allora cioè, è, un, sì, è, un, è, un, è un dramma per le associazioni, è un dramma per i gruppi, ma è un dramma per le aziende anche. Perché, non ha, perché, sì, devono, per perché devono poi sforzarsi di creare un nuovo pubblico, di trovarlo e non è facile quando poi è un prodotto di nicchia. Quindi io cioè, su questo ecco, la, sono d'accordo con te. È, è proprio un discorso banale, cioè di ricambio generazionale. Cioè è eh, eh, quello insomma eh, sul discorso dei appunto del, dei nuovi approcci c'è una domanda in chat che è molto interessante eh, ci chiedono e ti chiedono eh, quanto è difficile porre una meccanica ardua rispetto a quelle che sono abituati eh, i nuovi gio giocatori a, ad esempio quelle di, di ending quinto cioè, quanto è difficile Raccontare e spiegare appunto queste meccaniche un po' ardue ecco, dei giochi OSR per un nuovo giocatore? Allora, le me... a parte che non ritengo una meccanica ardua, a, pre... a prescindere, è solo una meccanica, e qui purtroppo subirà la mia mente da ingegnere. Okay. Eh, I giocatori io ti posso dire per esperienza personale. La cosa difficile da far capire a chi ha incominciato con la quinta e basta è fargli capire il concetto che si può morire in sessione, si può morire, eh, quella è la cosa più complicata e, e è una cosa che è a 360 gradi, guarda, non pensavo io sinceramente che fosse, forse perché io ho sempre giocato, il concetto che i personaggi possono morire in game tranquillamente quindi ci può essere un ricambio di personaggio il fatto che uno abbia raggiunto un certo del livello e poi dopo il personaggio muoia è qualcosa che per me era una cosa naturale purtroppo negli anni si è persa un attimino questa questa cosa qua e è quello il difficile da far capire a un giocatore di quinta è proprio il concetto più complicato e è anche fra le altre cose il grande errore che fanno tanti che si approcciano all'OS che dicono ah, allora OS allora io devo di ammazzare tutti questo è, è il contraltare co che si paga eh, quindi il far capire ai giocatori che non hanno mai provato questo concetto qua che lo vedano come inizialmente può essere uno shock e chi si, chi gioca a quello pensa ah, io gioco a quello perché così ammazzo tutto il mio parte eh... Questo è un attimino la cosa più ardua da far capire. Poi le meccaniche, ragazzi, se uno... Uh, le meccaniche sono tutte complicate. Basta solo uh, renderle semplici con spiegazioni semplici. Non facciamo esempi ecco, chilometrici. Mettiamo il caso che, eh, peraltro, può servire anche a me perché sto... Certo. cercando di eh, far diciamo di approcciare Osi al mio gruppo storico di, ehm, di compagni <ride> quindi faccio un uso diciamo privato del mezzo pubblico in maniera palese ecco Facciamo un esempio proprio pratico Cioè io ho un gruppo di, di persone Che hanno sempre giocato a DD Quinta A giochi dove comunque Si sì, muori ma il personaggio è anche Principalmente un eroe Che fa, cose, eroe. Che fa cose molto fighe Ecco Giochiamo a Ose Co Proprio mm. a livello pratico cioè, come spiegheresti eh, Appunto a, a un a Sia a giocatori nuovi Ma anche, anche E soprattutto a chi viene da Giochi dove appunto il personaggio è un, un eroe proprio, cioè proprio come, come lo, lo fai passare il messaggio tu di solito? Allora, a, livello, a livello pratico, pratico in sessione, in game, la prima volta che incontrano 10 goblin e pensano di poterli terminare in un attimo si rendono conto che moriranno okay. in maniera... Quindi... Questa, e sono e sono goblin in game uh, dal punto di vista uh, esplica esplicativo la cosa che io sono tre cose che dico sempre prima di cominciare una sessione è che non siate eroi ricordate che uh, non sempre uh, entrare e uccidere un mosso è la soluzione anzi spesso è la vostra morte questo lo rimarco molto spesso okay. che non vuol dire che dovete fuggire sempre la terza cosa, attenta ad ogni d'angolo, perché ogni, in ogni, ogni passo che compiete potrebbe essere il vostro ultimo passo all'interno di un dungeon, se è un dungeon, se... queste sono le tre cose che io narro, e l'esempio poi classico che faccio è il famoso tiro salvezza sul veleno, il tiro di okay. salvezzo su veleno, in giochi OS, sono o morte o vita. Cioè, non certo. è eh, vai a zero punti ferita, il compagno ti può curare, fai un tiro, no. Eh, se lo fallisci, è fallito, morto. No, okay. ok, quello quindi, è l'esempio. Quindi meglio terapia d'urto, cioè nel senso giochi, non te lo spiego prima, ma te lo faccio imparare. No, le allora, pelle. Oppure lo spieghi prima? Cioè, allora... Le tre cose che ti ho detto, io comunque sia, che fa parte, le puoi far diventare anche una dichiarazione di intenti, è qualcosa uh, che te narri prima di incominciare, spieghi prima di incominciare il game. E queste tre cose che io non, cerco di non dilungarmi tanto, perché uh, avendo tre figli grandi, ok? E quindi ho anche la facilità di capire uh, cosa cioè eh, la quantità di attenzione che hanno le persone da quell'altra parte. Quando li spieghi, io ho avuto sempre una pletora di bambini a casa che volevano, invece che giocare alla PlayStation, giocavamo da tavolo o di ruolo. Okay. Amici dei miei figli che venivano è e bello. volevano sempre giocare. Sì, sì, è stata una cosa bellissima, un'esperienza bellissima. E te che cosa succede? Perdono l'attenzione velocemente. Se te li incominci a descrivere regole... Qui... Devi essere più immediato, è la famosa prova sul campo, eh, okay. poi la facilità di fare le schede in qualsiasi gioco, o SR che sia. Eh, insomma, ti permette anche se muore il personaggio, riparti. È più l'accettazione che il personaggio non sia un eroe, che quindi una sua azione possa portare alla morte del personaggio, che è la cosa difficile da accettare, che è la risposta alla domanda precedente. Cioè, proprio quello lì. Okay. Eh, che è il, il nodo della questione perché tutto si rifà lì perché purtroppo siamo abituati a giochi dove eh, la morte del pg è veramente rara. E comunque se sì, c'è sempre possibilità uh, di non di, di poterti salvare poi ci sono tanti giochi dove si muore lo stesso non vuol dire che sì, sì, certo. però eh, eh, se, se no dice ok allora vengono fuori esempi no ma in questo si muore non voglio lungi, lungi da me no, no, no. Eh, assolutamente fare una classifica o una, una categoria, però appunto è quello lì quello che ho riscontrato personalmente e che riscontrano tantissime. Chiunque si approccia, come hai detto te, tanti mi fanno dire: Ma i miei giocatori non gli piace Ose perché, perché magari non sono eroi eh, o perché partono dal primo e non sanno fare nulla eh, no, eh, non sanno fare nulla non hanno abilità particolari non sono forti, il mago ha il suo incantesimino il chierico non ha nemmeno incantesimi se si parla di Ose eh. sì. ma anche tanti altri OSR partano che sono veramente delle schiappe eh, è la, qualcosa che che poi progredisce col tempo. Per, per fare un esempio, e qui so che Matteo ci guarderà dopo, e Matteo il curta perché ah, ha chiesto sì, se si sì. poteva vedere in lui ferita, il, il suo loot, eh, eh, che ha un'idea bellissima, che lui dice che non è old school, che non è OSR, lasciamo stare queste, queste categorie, però il concetto che il suo personaggio parta con un'abilità sola, e poi in base all'esperienza ne acquisisca altra non è altro che la dimostrazione appunto che parte e non sai nessuno puoi morire certo. facilmente man mano che diventi più esperto acquisisci delle abilità ma puoi morire lo stesso facilmente cioè il fatto che uno diventa di ottavo, nono, decimo livello non, vu non vuol dire che non possa morire questa è la grossa differenza e è il grosso concetto da far capire agli altri questa è la difficoltà ok quindi pochissime spiegazioni e poi via si muore sul dungeon e via, sì, sì. Io, sono, io sono personalmente sono Ci sta. Uh, prove prove sul campo cioè perdersi l'attenzione te pensa se uno viene lì ti incomincia a parlare 20 minuti dopo un po' a te lo, no, sta no, sempre, ma... te lo stai sempre ascoltando sì, sì. no no no, te lo stai sempre normale, ascoltando. Normale. no e allora e allora eh, pochi minuti, poche spiegazioni, eventualmente ho schede prefatte sì, o sì, certo. se sono amici fai le schede insieme e in qualsiasi gioco, OSR, OS che sia, jump in action. Famosa medias stress. parti, vedi, eventualmente poi si fa alcune sì, sì, no, spiegazioni. Piano, quello, eh, diciamo quello dell'introduzione intro, dell veloce, no, è... è, mm, è è una soprattutto per i nuovi, è l'unica cosa che puoi fare perché se cominci a dire allora puoi fare questo e quest'altro in combattimento, cioè questo, cioè, è fatta. Cioè, poi, per, poi, poi se è qualcuno poi che non solo è nuovo, ma magari devi anche o è scettico o lo, de o è, lo, sì, sì. lo devi convincere che è una figata. Invece, fare GDR, lì proprio è no, cioè, no, fare... una figata. È Sarà un'altra cosa, un'esperienza personale che io faccio mm. quando faccio gli eventi online ma anche dal okay. vivo uguale, praticamente i giocatori che le faccio mettere al tavolo non li faccio guardare la scheda prima di ah, sceglierla sì. sì. per eliminare Ci il famoso sta. concetto uh, del famoso power player e le spiegazioni sono, ver sono vera veramente, si parla di schede appunto pregenerate, eh? e, e do anche poche spiegazioni delle regole, ma io non ho mai giocato, non ti, non non ti preoccupare, te raccontami, narrami che cosa vuoi fare, poi ci penso io a certo. dirti il tiro, il tiro di perché proprio bi bisogna eliminare la barriera della regola, cioè facciamo giocare questi ragazzi, e mettiamole al tavolo e giocare poi la regola si impara, si affina migliorano eh, session... ma te io vedo sempre come se fosse una scuola Ma te, se io ti dico ti parlo mezz'ora delle regole di un gioco te lo vedresti come una lezione siccome la maggior sì, parte è vero. È, è che, che ascoltano un, una lezione dopo un po' si annoia no? dopo qualche minuto si, si annoia A parte pochi nerd che, che adorano le lezioni, eh, nerd, io lo dico in senso anch'io anch lo sono. Eh. Eh, dopo un po' l'attenzione cala per forza, quindi eliminiamo questo fatto di digressioni lunghissime su spiegazioni di super meccaniche, prova, prova, prova sul campo, non sarà al 100% il feeling perfetto del gioco, ma almeno gioca. Non si parla, abbiamo il gioco irre reale, tangibile Ci sta, ha ah, molto molto senso e, Allora Visto che si siamo già a Un'ora uh, di chiacchiere Andrei un po' verso la fine E ti vorrei chiedere A che cosa stai lavorando In questo periodo, avventure, giochi Cose che usciranno yeah. e Che stai fa Facendo di bello Prego ti lascio allora, la letrina, ci abbiamo due ore, <ride> no, Vabbè, le tipo, la, tipo la, la top 3 delle cose più belle a cui a cui allora, stai lavorando, mettiamo così: eh, una parte da, da, abbiamo creato con It Games la zin, mm, ok? Sì. Che è una zin assurda dove ci saranno i contenuti delle persone che scriveranno le persone, perché volevo dare eh, quel gusto che c'era 30 anni fa quando venivano fatte le famose zinci clostilate, stampate così come venivano, un po' sbiadite. Okay. Mi, mi piaceva dare l'idea a questo concetto. Questo, qua, a se partire. permetti, è molto nostalgico, però. No, questo è nostalgico. <ride> okay. Ma questo, questo è nostalgico. Questo, questo è nostalgico perché volevo far provare che Cosa veniva fatto? Certo. Non ti ho detto che è meglio. Mi, mi piaceva riportare certo. qualcosa del genere, no? Assolutamente, questo è assolutamente cosa nostalgico. Uh, però mi piaceva dare la possibilità a tutti di scrivere. Perché se te fai un prodotto ufficiale eh, tutto con i suoi canoni, bello, impaginato e bello, le persone non ti mandano niente, non, non sentono. Il famoso okay. la, la, la famosa paura in, que, in questo modo voleva abbattere questa paura che avevano le persone di poter esporre i propri lavori, le proprie avventure, le proprie cavolate. Questo è, è una cosa. Uh, poi uh, sto lavorando, sto scrivendo per uh, Bloodsword il regolamento Old School del Kickstarter che è finito qualche giorno fa. E sto rivisitando il regolamento del libro game e della bozza che aveva fatto Mauro Longo e lo sto un po' trasformando, diciamo così. Bene. Uh, poi altre due cose, purtroppo, te l'ho detto, servirebbe tantissimo. A settembre mettiamo così, alla FAPCON Uh, annuncerò una cosa che non posso annunciare ah, ora, però alla Falcon Falc annuncerò una cosa di un, di un progetto con una cara amica e eh, con un mm. gruppo di amici che stiamo, okay. stiamo buttando giù, eh, in cui ci credo tantissimo perché, ti, ti spiego perché, perché i miei figli, come, come dico sempre, sono, io ho giocato tantissimi anni anche con loro in casa, perché sono stato fortunato. Avendone tre, eravamo già un gruppo, già fatto. Era, sì, era già uh, pronto il tavolo. Eh sì. E mi hanno detto, uh, fa, ma perché te non ti fai vedere le cose che fai? Eh, mm. Mi hanno convinto a portare anche cose che normalmente non avrei mai fatto prima. Ok. Uh, e, e quindi farò qualcosa che... Se me l'avessero chiesto due anni fa avrei detto no, assolutamente, invece loro mi hanno convinto, uh, mi hanno dato la motivazione per cercare di dare, come dicevo prima, dare quello che uno ha dentro e, e che possa essere di stimolo anche per altri, eh, mettiamolo così, che possa aiutare anche altri a abbattere okay. questo tabù eh, di... Insomma, di fare qualcosa che normalmente non, non, non avrebbero fatto. Quindi è un libro eh, con le peggiori cose che hai mai fatto e no. scritto, tripo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Qualcosa che non ti posso svelare, ora. Va però insomma per mettere un po di ansia a Gabriele che vedo che è lì che bene, scrive si sì, sì, sì, sì, sì, sono carichi bene bene, bene. E, poi, e poi sto scrivendo tantissimo sto scrivendo una campagna per un gioco che non sto dicendo che non ti posso dire bene. sto scrivendo uh, un gioco di ruolo che insomma ci vorrà ancora un altro po' di tempo bene. E, e poi ho convinto eh, e qui dico ho convinto mio figlio che mm. è uno dei gemelli che ha 19 anni okay. eh, siccome lui è bravo a disegnare e mm. è bravo a inventare avventure l'ho convinto a fare un qualcosa insieme e di fargli pubblicare qualcosa eh, fruibile Bello. a tutti sì, eh, sarebbe una cosa bellissima sinceramente te lo dico da padre eh beh, sarebbe beh, veramente una cosa bella fare una ci cosa credo. al figlio sarebbe un qualcosa di molto molto molto particolare per me eh. poi magari farà schifo non piacerà alle persone però qui prendo il gancio a Fabcon farò provare eh, un'avventura che ha scritto mio figlio eh, su Damaci, visto che lui mi ha fatto scoprire questo, questo manga eh, mi ha scritto l'avventura e, e okay. io la farò la farò giocare bene, bene. È una cosa, la farò giocare con Old School Essentials per far vedere che alla fine le meccaniche eh, Vanno anche al di là a volte Delle storie eh? E quindi si può giocare tutto con tutto Questo eh, è un po' Com'è nata questa cosa? Cioè, Chi è che ha chiesto all'altro di, di scrivere L'avventura? È stato lui o, o tu a lui che gli hai chiesto? Allora Ehm la cosa è nata da parte mia perché okay. lui è molto molto molto mo molto timido gli ho detto come scriveva, ha cioè, il suo quaderno come tutti, come tutti i master all'inizio, ha cioè, il suo quaderno con tutte le sue avventure certo. i suoi disegni, le sue sessioni eh, sì, assolutamente sì che non mi fa vedere Beh. assolutamente <ride> eh, come tutti eh, <ride> dovevo fare un evento online gli faccio, perché non mi scrivi una storia Ah, sì, va bene. Fa su cosa te la scrivo. Su cosa ti piacerebbe? mi babba, a me piacerebbe. Su Dammaci, va, scrivimi una storia su Dammaci. Eh, e bello. quindi è un'avventura che verrà giocata. Eh, riprende un po' l'ambientazione dell'anime. Se giocata con old school essentials. E, mh, allora Gab chiede per i moduli di avventure di Ose di quel pazzo di Gavin Norman. Non so che cosa e? si riferisce quindi rispondigli pure. Eh, per, per i moduli di avventure di Ose di... Eh, Dovrebbero uscire Dovrebbero okay. uscire a breve Sono già stati tradotti Sono già stati approfonditi E già stati inviati alla stampa Come aveva fra le altre cose detto Nicola nella live di presentazione mm -hmm. del, Di Nick June mm -hmm. eh, Esattamente la data Non te lo so dire di uscita Però non manca molto dai. Va bene, bene e... Manca... Manca... Dedox parla invece di un'avventura spaziale <ride> old school. Sì, sì, sì. Uh, sto facendo, sto insieme. Siccome, come ho detto, faccio tantissime cose. E sto scrivendo un'ambientazione spaziale per OSE. Ok. Quindi, sto provando a creare un GDR per OSE con ambientazione spaziale. Perché? E lo dico c'è un gioco spaziale che mi è piaciuto, tanto. Allora, io sono un amante tutti quelli, dico sempre quelli che hanno la mia età sono nati con tre cose sono cresciuti con tre cose i Goonies, eh, Indiana Jones e Guerre Stellari quindi certo. questi sono, sono i tre capisaldi eh, i film eh, insomma degli anni con cui sono cresciuto io e mi è sempre piaciuto scrivere un gioco di ruolo spaziale ne avevo trovato un paio che mi, che mi piacevano tanti e sto scrivendo una conversione per OSE di questo gioco, di questo gioco spaziale. Bene. Eh, sarà pubblicato oppure sarà una cosa che fai tu? Allora, io spero, senso proprio... io spero, <ride> okay. io spero, <ride> vediamo, se è una cosa che farò io. Comunque bene. sia, la licenza eh, permette di farlo tranquillamente, quindi... Certo. Ok, bene, allora... Mh... Quindi tu a Fabcon porti sei partite, se non mi ricordo eh, male. Sì. Questa su Dammaci è una di, di queste. È una di queste, sì. E faccio un piccolo spoiler su un'altra delle partite che porterai. Piccolo però perché la gente si deve segnare e domani alle 18 vi dovete collegare qui su Twitch perché aprono le iscrizioni della Fabcon. quindi allora. Un piccolo spoiler. Allora. Allora, un piccolo spoiler, perché tutte le altre sono, vabbè, eh, in una si muore abbastanza facilmente, no. e quindi <ride> non, non sto a dire, okay. perché, perché? Eh, poi ho, no, no, ho portato Il Signore degli Anelli, Not The End, insomma un po' di cose, mm. un gioco spaziale, ma quella che non sapevo, la domenica sera sarò l'unico master, perché ci sarà live, sì, sarò cioè, l'unico master, eh, ok, e farò giocare a dose un viaggio a Raveloft. un'avventura mm, che ho scritto per un evento di qualche anno fa, eh, che giocheremo, eh, per chi vorrà assegnarsi, abbastanza particolare. Va bene. Va bene. Eh, abbastanza particolare. Bene, bene. Eh, eh, magari quella lì è un qualcosa... Eh, che, potrebbe, che potrebbe piacere a qualcuno e quindi mi sono fatto anche un po' di, un po di pubblicità eh certo, visto che sarò l'unico master te. la sera a me i live non <ride> piacciono e quindi Ma io te. mi sono reso disponibile a giocare bene allora eh, io direi che possiamo andare a chiudere vi ricordo brevemente eh, prima di chiudere che appunto la settimana prossima sarà molto molto ricca soprattutto per i nuovi iscritti noi facciamo un sacco di cose domani aprono le iscrizioni della fab con alle 18.30. alle 18 saremo live sarò live così eh, vi do tutti i link tutte le informazioni per chi la prima volta che viene a fab magari se avete bisogno di chiedere cose di insomma sapere come va sono qui eh, poi abbiamo i nostri appuntamenti la campagna dell'uno lunedì sera di the Ktu To mercoledì sera faremo una cosa a cui tengo molto con Matteo di uno già di Twitch. Faremo il nostro appuntamento. Eh, tu come lo faresti a tema Zelda? È una cosa a cui tengo molto. Domenica dovremmo fare no la nostra chiacchiera eh, di amici del eh, drago, però facciamogli scongiuri. Se una certa partita martedì sera. Di un certo campionato importante di <ride> calcio va in un certo modo e quindi una certa squadra poi dopo domenica dovrà fare una certa finale. Non andremo live perché insomma, noi la vediamo in primis, poi non ha alcun senso. Quindi forse l'appuntamento di domenica lo anticipiamo, ma questo insomma lo vedremo. Eh, speriamo di, di doverlo fare prima perché significa che appunto quella certa partita è eh, andata bene. E detto questo, io ringrazio tutti. Per la compagnia, per i follow, grazie a te. È stata una bellissima chiacchierata su un mondo che mi, mi affascina molto. Che ho scoperto dalla chiacchierata che ho, cioè che ho, lo conoscevo e ho imparato a, a scoprire sempre di più anche dalla chiacchierata dell'anno scorso che abbiamo fatto a Fabcon. E quindi anche grazie a te ho scoperto un sacco di cose, insomma, filosofie belle. E quindi grazie per la compagnia. E... Noi ci vediamo qui su Twitch, domani con Andrea lo vedrete alla Fabcon, quindi punto esclamativo Fabcon per tutte le informazioni. Grazie a tutti, buonanotte, alla prossima. Ciao! Buonanotte, grazie, grazie.